Direi onesto direi Bella ragazzi questo è Io e benvenuti quest'oggi in questo nuovo video eh, Mi sono arrivati dei pacchi Vorrei insomma spacchettare dei pacchi insieme a voi Vedo che ho sempre voluto farlo youtuber che faceva gli unboxing Però eh, ogni volta che mi arriva un pacco finì che lo scorto subito e Non mi vado ad aspettare a far video quindi Infatti eh, un pacco già l'ho aperto Già un pacco già l'ho aperto Fate finta che è nuovo e non ho mai aperto niente Ok? Mi sono comprato delle cose che principalmente Cioè non sono cose che non è un unboxing da 500.000 euro Penso di averci speso tipo tutto, tutto, tutto, 80 euro Una cosa è costata da 50 euro che in realtà è di mio padre però Cioè che in realtà me l'ha presa per me però poi ho scoperto che non funziona e che la devo rimandare indietro Questi qui sono i pacchi che devo aprire oh, Allora il kinder lo lasciamo per ultimo ovviamente e Lo si mette qua Cominciamo con le cose che ho messo in ordine che cioè in ordine non è vero Questo pacco qui Cazzo No oh, Vabbè non ci fate caso Ah allora Una chiavetta USB Che in realtà sono due Ah l'altra Già no non è vero Cioè sono son due però Perché l'altra già l'avevo ordinata Però l'altra mi arriva arrivata il giorno dopo Perché non, non si sa che in picci so Comunque una chiavetta USB da 32 GB Quella di Amazon eh, Che si prende così scialla. Tipo eh, Credo 6 euro 7 euro <ride> non, non lo so Ah raga, questa qui vale in botta di soldi, Boni buoni, buoni. Questo qui <ride> Vi chiederete cosa c'è qui dentro Ultimamente sono andato in fissa con eh, Gli scotch insomma fluorescenti, fluorescenti, come cazzo si dice Pezza perché dall'immagine sembravano quelli grossi Quelli molto più ciccioni Invece sono quelli piccoli Però è veramente figo, ragazzi Sono veramente troppo fighi Quanto spaccano? Cazzo, io non li so strappagli, Gli scotch, perché li ho comprati? Oh, strano sarà... Ok Così c'è più stile Insomma sono questi qua gli scotch che ho ordinato cioè, In pratica sono questi qua Non è che tipo eh, 9 euro 9 euro Però mi piacciono perché poi li metto un po' insomma in giro Tappezzati poi sulla porta li messi Però insomma Questo qui è il pacco che non ho aperto Cioè in realtà che ho aperto però che in realtà non ho aperto Che sarebbe questo Ovvero un semplicissimo eh, Dodo cool Cool your life eh, Cioè non è niente di cioè, non è niente di che Nel senso è un adattatore per il computer Per il macbook pro Che c'ha il cavetto che non so come si chiama Penso il cavolo Lightning, non so se si chiami così. Uh, insomma, che è questo qui. C'ha queste due entrate che servono per metterlo. Al lato del computer c'è stato l'attacco USB USB 3, USB 3.0, 3.0, cioè ci sono due attacchi USB 3.0, un attacco USB 2.0, il cavo HDMI, quello lì per caricare il computer, quello il cavo LAN, quello per la micro microSD e quello SD. Si dovrebbe Cioè, si attacca qua e dovrebbe funzionare teoricamente, però a me non mi funziona, non so per fare motivo, quindi io lo rimando indietro insomma. Poi un altro pacco che mi è arrivato prima e debbo ancora Oh cazzo Questo qui è un altro pacco che mi è arrivato prima e che devo aprire È un libro Vi farà strano sapere che compro i libri ma uh, dovete sapere che io leggo un po' uh, Cioè mi, nel senso, mi piace leggere quindi compro, compro libri per leggerli Comunque ho comprato Il Barone Rampante di Italo Calvino uh, È un classico, sì, dagli 11 anni in su Vabbè dai sono ne ho così 18 Allora a me i classici cult dei libri non, non piacciono non, non mi fanno impazzire questi autori italiani insomma Però... Cioè, alla fine, questi libri, appunto, questi autori super mega importanti. Come ad esempio Dante, Manzoni, sono appunto libri che un italiano deve, deve aver letto. Proprio per una propria cultura di base italiana. E anche per imparare un po' italiana. Insomma. Vabbè, comunque non l'ho mai letto. Se pure i disegni. Pure i disegni. Ma che cazzo dici? Io oh? no, raga, pure i disegni. Mi sto a sentendo male. No, sto viaggiando troppo. Ma questo che cazzo? È tipo un gatto. Non, ho, non, capi regà, non capisco cosa sia questo. Cioè, tipo un gatto. E uno mm. che sta a botte? Poi altri due acquisti insomma che ho fatto di questo unboxing super mega costoso Altri due libri Sono questi due Uno è L'alchimista e l'altro è Nefertiti, la regina del sole Nefertiti vabbè insomma il mondo egizio Tutto quanto appunto ciò che riguarda il mondo egizio su Nefertiti Cioè insomma Nefertiti fa parte del mondo egizio quindi Mentre poi L'alchimista Che è un libro ehm, diciamo spirituale È un libro che ti apre la mente Vediamolo così Dietro c'è scritto Ascolta il tuo cuore Esso conosce tutte le cose Quindi credo sia un libro spirituale Mazza Mazzan trippano tutti questi libri che ho preso Cioè guarda quanto è un trippo oh. E cazzo raga, Questi qua sono Sono gli acquisti che ho fatto Gli acquisti che ho fatto E poi che cazzo ho comprato Vabbè lo studio Poi ho preso lo studio Non so Cioè le cose riguardanti lo studio Che avete già visto Niente raga, eh, Vedete qual è la differenza Che quando YouTube non paga Scotch colorato eh, Una chiavetta USB E il Kinder Questo secondo me è l'acquisto più importante che ho fatto Comunque raga, Scusate se questa settimana non ho caricato video Ma Lunedì e martedì sono stato con il raffreddore troppo troppo troppo e con la febbre. E quando sto male, come ogni uomo maschio, è morto. Quindi preferisco preferito non farli anche perché poi cioè, vi faccio venire la febbre pure a voi e vi faccio pure Mio padre Porca troia. Oh. Ciao va! Ciao, buongiorno, buongiorno. Padre. Buongiorno padre. Dove stai? Sto in studio. E la tua tavalla, stai. E poi ho tutto speso per, uh, per droga e. mignotte. Tutto, que tutto quello che avevi sulla carta. Tutto. Guarda, finché spegni per mignotte te ne dopo anche la pale. Va bene. Sento meglio mignotte che la droga. Giusto, giusto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, seguitemi su Instagram, almeno insomma sapete quando posto i video, cazzi e mazzi e eh. fatemi sapere nei commenti insomma quali regali avete ricevuto per Natale o riceverete per Natale. E un cazzo! Fate i brami, ragazzi. Ho visto fare un bocchino alla tua di vasi. la tracciato Misha le cose si con calma